Allora c'è il Papa nella limousine. mentre sta guidando l'autista, lui pensa e fa, a me non ho capito, ma devo far guidare la macchina a questo, io sono il Papa, autista accosta, fammi guidare la macchina, ma non so sentita che dite, fammi guidare la macchina, ma la vostra sentita si se rifateva, me lo tengo la patente. Papa si mette alla guida della macchina, per arriva, mo, c'è da loro 200, di vale grossi, passa con il rosso, intanto la macchina della polizia, wow, wow. Lui accosta, Abbassi il finestrino, la puntata lo vede e fa: Eh no, eh, vostra santità, io non vi posso fare la multa. No, quello che è giusto è giusto, voi vi dovete multare, ma come fa? Vi dovete multare? Alla fine gli fa la multa con il minimo indispensabile. Dopo un po', la puntata va dal maresciallo e fa: Maresciallo, maresciallo, indovinate chi ho incontrato? E chi avete incontrato? Qualche politico, di più, di più, qualche star di olio!» ti incontrate? Guardate, io non lo so chi ha incontrato, però come autista tenevi il papa!